Ciao, io sono Silvia, una delle tre insegnanti di Colibri e in questo video vi parlerò dell'imperfetto, un tempo che ci serve molto per parlare del nostro passato, lontano o anche vicino, ed è un tempo che mi piace molto e fra un po' vi spiego perché. Ma prima iscriviti al nostro canale YouTube così ci aiuti a... Inserire nuovi video di italiano per migliorare la tua competenza nell'italiano e anche per affrontare meglio gli esami B1 per la cittadinanza. E seguici sui nostri canali social Facebook, Instagram e TikTok. Se poi ti piacciono i nostri video, ti sono utili e vuoi provare i nostri corsi e le nostre lezioni, scrivici a corsi.colibri chiocciolagmail.com E ora parliamo dell'imperfetto. Un tempo che dicevo mi piace molto. Perché? Perché è un tempo che richiede solo una parola. Avete visto il nostro video sul passato prossimo? Se non l'avete visto, guardatelo. Per il passato prossimo ci vogliono due parole. E c'è il problema. Usiamo avere, usiamo essere... Con l'imperfetto tutto tranquillo, una sola parola e un altro motivo per essere contenti di questo tempo è che non ha verbi irregolari, a parte il solito verbo essere, che vedete qui, fare e dire. Ma per il resto i verbi si coniugano in un modo regolare. I verbi in are finiscono in avo, parlare, parlavo. I verbi in ere finiscono in evo, leggere diventa leggevo e i verbi in ire finiscono in ivo, dormire diventa dormivo. Io dico che l'imperfetto è il tempo della V. Facile, no? E adesso veniamo a un altro punto. Ma quando usiamo l'imperfetto? Io dico che l'imperfetto è il tempo del ricordo perché mi serve per descrivere come ero io quando ero piccola, che cosa facevo, le mie abitudini. Ma è anche un tempo che ci serve in altre occasioni per raccontare o per parlare di un'azione che si prolunga nel tempo senza che noi specifichiamo un inizio e una fine. Ieri leggevo, vi abbiamo preparato un po' di esempi per vedere esattamente le occasioni in cui dobbiamo usare il tempo imperfetto. E non dimenticate di fare gli esercizi che vi ho preparato alla fine di questo video. Sono facili facili, provate, guardate un po'. Era la tua migliore amica quando eri alla scuola superiore? Era alta, aveva i capelli lunghi, sorrideva molto, era intelligente e amava l'alte. Usiamo l'imperfetto per descrivere fisicamente una persona per parlare anche del suo carattere. Quando eri nel tuo paese che cosa facevi nel tempo libero? Eh, andavo al cinema con gli amici, andavamo anche a ballare. E poi cosa facevo? Leggevo molto e ascoltavo la musica. Usiamo l'imperfetto per parlare delle abitudini che avevamo nel passato. Parlami dell'ultima vacanza che hai fatto. Eh, guarda, l'albergo dove sono andata era molto grande, era bellissimo. Il tempo era bello e faceva molto caldo. Usiamo l'imperfetto per descrivere luoghi e anche per parlare del tempo atmosferico eh, cosa facevi nel tuo paese Beh, studiavo cercavo lavoro e poi a un certo punto ho deciso di venire in italia l'imperfetto è utile quando vogliamo parlare di un'azione continuata nel tempo passato hai mai suonato uno strumento musicale certo quando avevo dieci anni ho fatto il mio primo concerto al piano. Wow! Ma no, non è vero! <ride> Questo è un esempio di quando c'è nella frase un riferimento all'età. E allora usiamo l'imperfetto. Cosa stavi facendo quando ti ho chiamata? Stavo studiando. E tu? Io stavo per uscire. E ancora usiamo l'imperfetto con le espressioni Stare più geundio o stare per più infinito, come avete sentito. Mentre facevo i compiti, ascoltavo la musica. Mentre guardavo un film, è arrivato Marco. E con questo abbiamo finito tutte le nostre situazioni con l'imperfetto. Ricordate, dopo, mentre, usiamo sempre l'imperfetto quando parliamo al passato. In questo ultimo video avete visto um, due azioni parallele mentre facevo i compiti e ascoltavo la musica nello stesso momento e anche mentre con un'azione prolungata interrotta da un'azione momentanea. Uh, mentre guardavo il film è arrivato Marco. In questo caso imperfetto. E passato prossimo e adesso tocca a voi fate i nostri esercizi Spero che questo video vi sia stato utile, se vi è utile mettete un like e ricordatevi di seguirci sui nostri canali e se volete iscriveteci. A presto, ciao!